Bellissimi, belle e allora, Gianni, dimmi un pochettino, tu ho preso conto, perché hai deciso quindi di rivolgerti qui a questa, alla mia agenzia? Perché io eh, al di fuori dell'agenzia non, non, non avevo ancora trovato la persona, proprio. Cosa per cervi? Cosa che ti ha spinto a venire Cercavo a un a profilo, praticamente molto simile al mio. Eh, con cui finalmente potevo diciamo, dire alla vita, insomma, sono felice, eh, questa cosa me la data tu, questa felicità me l'ha data da tu. Eh, se non fossi venuto qui ovviamente sei, tu, sei stato uno dei tanti in giro per i diciamo, luoghi dove io vivo, eh, alla ricerca di quella non andava bene, quell'altra non andava bene, quell'altra non andava bene, invece avendo una scheda è una possibilità in più, diciamo, che per poter vivere. Sì. E io sto vivendo. Cosa ti ha colpito di Rossi? Cosa di, di cosa ti sei innamorato di lei? Direi innanzitutto la semplicità e la semplicità è la voglia di fare le cose per bene, di non mettersi in gioco. Eh, non, mi ha, non mi ha creato mai eh, un complesso diciamo, di difficoltà. Sono come se l'avessi conosciuta dal mio tempo. Poi è bella. Cioè, sì. Eh, è stupenda, sì. questa è la prima cosa che colpisce quando vedi una donna, no? È il primo biglietto a visita eh, e poi praticamente il calore che ti mana sembra un sole, praticamente quando mi avvicino sembra un sole, una lampada abbondante, no? Eh. te attenti, Gian, cosa ti è piaciuto? Tante parole veloci, veloci. Beh, <coughs> il, è proprio gentiluomo. E un gentiluomo è anche la serietà, no? Una persona molto seria, molto seria. Quello è fondamentale. No, L'agenzia si viene per la serietà, si viene perché si vuole trovare il vero amore in maniera seria. Se uno, no uno va non è che si desolge per avventura, almeno io penso così. No, uno va fuori e trova quello che vuole, voglio dire. Però invece no. Però è una persona che mi dà molta sicurezza. E fino sarà una sicurezza. Sì. Davanti. La vostra vita è cambiata? Sì. <ride> Mi tantissimo, tantissimo. Sì, sentite di consigliare agli altri di intraprendere questo percorso? Sì, certo. sì. Certo, certo. certo, certo, Cioè, se lo voglio lentamente, con te posso farlo, tranquillamente. Grazie io, io me lo